Grazie, um, la mia posizione sul tema è penso ormai arcinota, um, ma voglio iniziare la mia dichiarazione anche con un'osservazione di natura regolamentare, eh, non, non condivido la uh, scelta di Discutere di questo tema con una mozione ex articolo 58 perché penso tutti noi conosciamo l'articolo 58 che eh, consente questa modalità di discussione dei, delle mozioni per motivi di urgenza. Non capisco quale sia l'urgenza, visto che la scadenza del 15 gennaio uh, dell'apertura dell dei parchi era nota fin da dicembre e quindi si poteva tranquillamente depositare una mozione ex articolo 109 magari nelle scorse settimane e discutere di questo tema in maniera diciamo così lineare. Quindi già il fatto che si parli della ZTL come di un'emergenza secondo me denota uh, la qualità del dibattito che stiamo, che stiamo facendo. Poi con l'occasione, ribadisco ancora una volta, del, del no, che sono dei motivi di natura intanto squisitamente tecnica come diceva anche il collega Corsetti non esiste all'interno della ZTL Centro Storico offerta legale di sosta se non una manciata di posti auto eh, tra l'altro tariffati e non sufficienti neanche per i residenti in via Barberini piuttosto che in qualche altra eh, piccola piazza della ZTL Centro Storico quindi di fatto non esiste offerta legale di sosta quindi significa che il cittadino che volesse partire in automobile e arrivare nel centro storico, nella migliore delle ipotesi girerebbe a vuoto per cercare parcheggio. Non voglio assolutamente eh, pensare a sosta illegale, doppia fila e così via. Senza contare poi che eh, nelle aree limitrofe alla ZDL centro storico esiste una serie di strutture eh, di parcheggi interrati che possono tranquillamente eh, soddisfare eventualmente la domanda di mobilità privata sapete io non sono assolutamente un talebano non dico che tutti debbano andare in centro storico in bici anche io spesso ci vado uh, in automobile e lascio l'automobile in un parcheggio interrato cioè quello di Vella Borghese che ogni volta è praticamente semivuoto ed inutilizzato e quindi uh, chiunque giustamente voglia fare i propri acquisti in centro in automobile può tranquillamente utilizzare i parcheggi in struttura che tra l'altro hanno delle tariffe anche abbastanza basse se paragonate a quelle delle altre capitali uh, europee. Un ultimo appunto sul trasporto pubblico, aprendo la ZATL, il trasporto pubblico che giustamente uh, si diceva in questo momento soffre anche dei, dei vincoli, normativi dettati dall'emergenza pandemica, chiaramente se c'è più traffico gli autobus vanno più piano perché eh, occupano la stessa strada, se il trasporto pubblico è bloccato nella congestione è ancora meno eh, performante perché oltre ad essere ridotta la capacità eh, vengono in questo modo penalizzate anche le frequenze e quindi si crea un vortice eh, al ribasso che penalizza il trasporto pubblico. Quindi questi sono i motivi tecnici che mi portano ad esprimere la contrarietà a questa mozione. Grazie.